domanda. Qual è il tuo posto preferito a Milano? La, la fabbrica abbandonata a Innocenti, nocenti, all'Ambrate. In realtà ce ne sono molti, però il mio luogo del cuore sono proprio le vie del quadrilatero, però distrute di sera, addirittura quasi di notte. La Torre Velasca dei BDPR. Eh, a Milano di notte il ponte della Ghisolpa, da cui si vede Garibaldi. Allora, il posto che mi piace a Milano è la zona... Corso San Gottardo, via Gentilino, perché... eh, poi c'è eh, il deposito dei tram, un po' strana, ti trovi in una piccola via e all'improvviso si apre uno scorcio con una, un grande deposito con tutti i tram, vedere tutti questi tram insieme ha un bel effetto. Te ne posso dire anche tre, nel senso allora, sicuramente ci sono dei, dei posti della città di, che voglio dire riconosciamo come terribilmente appartenenti, uno di questi fa ridere, Sassiro per, per me perché sono interista è collegato, a, al, è, è collegato a, a, secondo me, è la, una delle cattedrali più interessanti dove ci sono le sinfonie del, voglio dire, di questa città, non c'è solo la scala, però, eh, perciò Sassiro è uno di questi. E poi ci sono tanti posti dove, che sono vitali, andiamo per opposti e mi viene in mente la libreria Utopia che è comunque una libreria di resistenza che è riuscita a rimanere in piedi nonostante tutto, uh, tutto il marketing, l'estremo capitalismo che questa città ha assorbito, perciò viva la libreria Utopia. Mm. E poi il ristorante Ratanà che è all'isola. Tuo fratello? Eccolo di mio fratello, vai! Luoghi preferiti di Milano? Luoghi preferiti di Milano? Lo studio. Lo studio perché è il nostro luogo assolutamente di condivisione e di vita quotidiana dove mixiamo la pratica con i sogni. Sì, sì, è una miscela. È una miscela <ride> esplosiva. E poi c'è il gusto di, così, di camminare, di appropriarsi un po' degli spazi e dunque che sono i propri quartieri. Il Ponte di Ferro giunge la stazione di Porta Genova via Tortona che un gruppo di artisti, di pittori abbiamo ribattezzato il Ponte degli Artisti. Il mio Via Fara, perché il mio studio è lì, dove sono felice e c'è in Il Paiolo, il mio ristorante San Maurizio, in Corso Magenta, Bruno Tyron Mi ha chiesto qual è il tuo luogo del cuore a Milano, ho detto a San Juan, e eh? Quel lungo viale della stazione, con tutto quel neoliberty quei spazi che sarebbe sogno, per il sogno di uno spazio culturale lì però anche quelle arcate, la, la, il treno, il treno che tra l'altro arriva la in città, è uno dei eh, forse ancora molto genuino a livello di... Sì, di sì, sì. Eccoci qua, perciò te ne ho detto i tre. Grazie. Figurati. <ride> Marti, togliti però perché... Marti, spostati dalla strada. Basta, basta, basta, basta, freno. Frena, Gaia ho paura ho paura ho paura frena Gaia Gaia frena aiuto